5 segreti per essere completamente libero. 5 segreti per essere totalmente libero. Ciao, io sono l'Apostolo Vincenzo Petrarca. Hola soy l'Apostolo Vincenzo Petrarca e in questo studio parleremo y en vamos a dei 5 segreti de los per essere totalmente libero. Per essere totalmente libero. Perché quello che succede molte volte, perché lo che pasa molte volte è che anche dopo la conversione, es que hasta después de la conversión ci delle cose ci nos llevamos detrás cosas que nos tienen atados cosas que nos oprimen, cosas que no nos permiten realizar lo que Dios ha preparado para nosotros nos y no nos permiten realizar lo que Dios quiere para nosotros y entonces hoy vogliamo capir cuáles son estos cinco secretos e oggi vogliamo entender quali sono estos cinque segreti che ci permetteranno di essere completamente liberi. Che nos permetteranno estar totalmente liberi. Primo segreto. Primer segreto. Devi lottare per la tua liberazione. Tienes quei luchare per la tua liberazione. La tua liberazione non è automatica. La tua liberazione non è automatica. Ma devi lottare per quello che Dio già ti ha promesso. Pero tienes que luchar por lo que Dios ya te prometió. Pensano, bene, sulla ya ha tutto. Muchos piensan bueno, pero en la cruz Jesús ya me dio todo. Pero, que pero lo que Jesús obtuvo uh, en la cruz es soltanto qualcosa di potenziale, ma non reale. È de potencial, pero no real. Y dipende de nosotros renderlo reale. Y depende de nosotros hacer que sea real. Mi explico Me explico mejor. Parliamo ad esempio della salvezza. Hablamos de la salvación. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Però eh, es Pero cuando tú crees en Jesús. Che quella salvezza Que esa en la cruz se real questa salvazione nella si reale uguale per la guarigione e lo stesso per la sanità Gesù ha, è morto sulla croce anche per le nostre malattie Gesù morì nella croce per nostre ma non è che tu ti converti e in automatico vieni guarito da ogni malattia Però non significa che quando ti converti, di repente uh, eri sanato di tutte le tue malattie c'è bisogno di qualcuno che venga da te se necessita di alguien che venga da te imponga le mani su di te e preghi per la tua guarigione e ora per tu Quindi anche per quanto riguarda la nostra liberazione. Per Non è qualcosa di automatico. Non è automatico. Non è che io ho creduto nel Signore Gesù e sto a posto. Non è es che que io creí in Gesù e sto No, molte volte mi porto dietro tante cose che mi rimangono ancora legate. Veces no, nos cosas que aún nos e quindi ho bisogno di lottare per la mia liberazione. Por eso necesito luchar por mi liberazione. Ho bisogno di lottare perché, affinché le cose spirituali negative non abbiano più uh, autorità sopra la mia vita. Necesito luchar para que estas cosas negativas yo no tengan autoridad en mi vida. Ho bisogno di lottare affinché le catene e i legami possano essere spezzati dentro, che, dentro ciò che io Necesito pelear para que esas cadenas, estas ataduras puedan ser rotas en el lugar donde estoy. Quindi il primo segreto il primer segreto che dobbiamo lottare per la nostra liberazione. Es que tenemos que luchar por nuestra liberación. Secreto. Segundo segreto. secondo secreto. Dobbiamo comprendere che c'è una connessione Tenemos que entender que hay una connessione fra i nostri peccati. Entre e i problemi che stiamo vivendo. Que Molte volte c'è una falsa dottrina in giro. Spazio che dice che una volta che abbiamo creduto nel Signore Gesù siamo a posto, non possiamo più commettere peccati. Che dice che quando crediamo in Gesù stiamo bene e già non commettiamo peccato. No? Fai tutto quello che vuoi, tu puoi commettere qualunque peccato, tanto alla fine sarai salvato. Haz tutto quello che vuoi, puoi tutti i peccati che quieras, perché alla fine sarai salvato. E questo è molto negativo. Eso está muy mal. Questo è satanico, es satanico. perché sì. spinge le persone a commettere i peccati porque empuja a las personas a cometer pecados. Tanto alla fine Dio è buono e guarirà tutti. Al final Dio è buono e va a sanare a todos. tanto tu hai creduto in Gesù, non è più peccato. Bueno, tú, al final in e no la realtà non è es questa. Però esa no es la verdad. La realtà è che anche se noi commettiamo dei peccati, la realtà è che, anche se commettiamo dei peccati, questi peccati comunque producono problemi nella nostra vita. Esos peccati ugualmente producono problemi nella nostra vita. Perché la Bibbia dice che la conseguenza del peccato è la morte. Perché la Palabra dice che la conseguenza del peccato mm -hmm. è la morte. Quindi se io commetto dei peccati, per eso se io faccio questi peccati comunque mi creeranno dei problemi. Estos peccati stanno... Se sí, uh, igualmente me creerán problemas. Ora Gesù mi può anche perdonare dei miei peccati. puede perdonar mis pecados. Però io devo anche pregare affinché possa essere liberato dai problemi che hanno causato i miei peccati. Pero tengo que orar para ser liberado de los problemas que mis pecados causaron. Mi spiego meglio. Me explico mejor. Imagina che io commetta un omicidio. Immaginate che io hago un homicidio. E poi mi me metto a pregare e chiedo perdono a Dio. Mi pongo orare para a orare per perdono a Gesù. E Dio mi perdona del mio peccato. E Dios perdona mi Però c'è un, un problema. Il problema è che io sto in carcere a causa del mio peccato. El problema es que estoy en por, por mi e quindi non vengo in automatico liberato dal carcere. No me a, así de la nada, de la Ma ho bisogno di pregare per essere liberato dalle conseguenze del mio peccato. Sino che necessito orare per essere liberato delle conseguenze dei miei peccati. E uscire dal carcere. E salire dalla carcere. Quindi c'è una connessione fra il peccato. Por questo una connessione tra il peccato. Che produce problemi. Guai. Che produce problemi. E i problemi che io sto vivendo. E i problemi che io sto vivendo. Quindi i problemi che io sto vivendo oggi. Por questo i problemi che sto vivendo Potrebbero essere la conseguenza dei miei peccati. Quindi il secondo segreto è che dobbiamo comprendere che c'è una connessione fra i peccati e i problemi che stiamo affrontando. Terzo segreto Potresti vivere dei problemi oggi a causa dei peccati dei tuoi antenati Causa de de tus Perché la Bibbia dice che i nostri peccati que producono problemi fino alla quarta generazione. Hasta la quarta generazione. E quindi tu potresti passare dei problemi oggi por tu estar por a causa dei peccati del padre di tuo nonno. Tu e questi sono quelli che si chiamano peccati generazionali. Y esos pecados se llaman generacionales. Y muchas veces los ves en la misma familia, en la misma generación. Y ves que el abuelo tenía problemas de adulterio. El padre tiene problemas de adulterio. Y también tú también estás viviendo estos problemas. O lo puedes ver en los problemas de salud. Lo stesso problema di salute lo aveva il nonno, il mismo problema di salute lo, lo aveva il padre. Lo tuvo il padre, e lo stai vivendo anche tu, e tu também lo stai vivendo. Quindi il terzo segreto, pues el è che oggi tu potresti vivere dei problemi. Es que hoy estar a causa dei peccati dei tuoi antenati. Por causa de los de tus Quarto segreto. Quarto segreto Devi essere disposto ad allontanarti dai tuoi peccati que estar a de tus Quando commetti un peccato, haces un peccato Non solamente basta chiedere perdono Non solo que Ma devi anche decidere di allontanarti da quel peccato e non commetterlo più Sino que que decidir di de ese para ya no hacerlo. Non importa quanto grave sia il peccato non importa lo grande che sia il peccato la cosa importante è che tu decida di non commetterlo più lo importante è che tu decidi di non farlo un giorno una donna che si chiamava Maria Maddalena. un giorno una donna che si chiamava Maria Magdalena, un chiamava Maria Magdalena andò da Gesù si fuori di Gesù e lei aveva sette demoni e lei aveva sette demoni e Gesù la liberò da questi sette demoni e Gesù la liberò da questi sette demoni però gli dio un avvertimento però gli dio un'advertenza gli disse le dico, vai e non peccare più. Ve e non peccati più. Affinché non ti succeda di peggio. No Il fatto che non ti succeda di peggio che non ti passi più peggio. Ci aiuta a capire entender, che se lei non si fosse allontanata dal suo peccato. Che se ella non si avesse peccato dal suo peccato. Probabilmente, probabilmente avrebbe vissuto una vita peggiore di quella precedente a Gesù quindi se tu veramente vuoi liberarti dei tuoi problemi Por eso, de tus devi decidere di abbandonare i tuoi peccati que de tus i tuoi peccati seriali che tu commetti in maniera continuata Tus peccati quotidiani che maniera continua, quelle cose che so, sai che sono sbagliate davanti a Dio, que que mal de non importa se si siano grandi o se si siano piccole, no la cosa importante, importante è che è arrivato il momento di interrompere questi peccati, es che il tempo interrompere esos e è arrivato il momento di abbandonare, di lasciare andare via questi peccati e di, di esos iniziare una nuova, un nuovo cammino in santità con il Signore. Y un nuevo en con el Señor. Quinto segreto. Quinto secreto. La, La confessione è l'arma più potente che abbiamo contro i legami. Es el arma más que La Bibbia dice che noi dobbiamo confessare i nostri peccati. La palabra dice que tenemos que confesar nuestros pecados. En Primo Giovanni dice que, si decimos de estar sin pecado, stiamo mentendo. estamos mentendo. Pero, Pero, si confesamos nuestros pecados, Lui ci él nos perdonará. Y esto va a urtare mucho toda quella que es l'idea evangelica tradicional. E questo va a toccare con la idea evangélica tradizionale. Perché molti, quando si convertono, muchos, se pensano, vabbè, io non pecherò mai più, non ho bisogno di confessare i miei peccati. Creen che già non vanno a pecare, che già non necessitano confessare i miei peccati. E molti pensano anche che non devono um, confessare i propri peccati come si faceva nella Chiesa Cattolica. E molti creen che non devono confessare i miei peccati come si faceva nella Iglesia Cattolica. Perché devono confessare i propri peccati solo a Dio. Perché deve confessare i suoi peccati solo a Dio. Va bene, Dio lo sa e va bene così. Però la Bibbia è molto più specifica. Però la parola è molto più specifica. E dice confessate i vostri peccati gli uni con gli altri. E dice confesse i suoi peccati gli unici a altri. Quindi ci dà uno strumento. Per questo ci dà uno strumento. Per ricevere la liberazione dal nostro peccato. Para recibir la liberación de, nuestro pecado, de la del nuestro pecado. Y de las consecuencias de nuestro pecado. Que es el de la confesión. De la confesión. Obviamente no puedo confesar lo que he commesso con todos. Claramente no puedo confesar lo que he hecho con todos. Porque esto podría crearme muchos problemas. Pero Dios puso en la iglesia a los servidores de Dios como personas dignas de fiducia. Como personas dignas de confianza. Personas con las que yo puedo hablar y liberamente confesar los errores que he cometido. Personas con las cuales con la cual yo puedo hablar y confesar libremente lo que he cometido. Personas que pregare per i miei Personas que puedan orar por mis pecados. Y ayudarme también en el camino a la liberación. il Por eso el quinto secreto es que la confesión l'arma più forte que abbiamo. Es el arma más fuerte que tenemos. Para ser liberati. Para estar libres. Completamente. Totalmente. Quindi, que, abbiamo bisogno di recuperare de recuperar la, confessione. la confessione. Quindi, in conclusione, Así que, oggi abbiamo visto i 5 segreti hoy hemos visto los per essere completamente liberati. Per essere totalmente libres, e se tu stai affrontando problemi nella tua vita, si estás en tu vida, ti senti ancora legato, ti senti ancora oppresso, non ti senti esaltato e opprimido, puoi contattarci in, in privato, saremo molto felici di poterti aiutare, saremo molto felici di aiutarti, perché uno dei compiti dei servitori di Dio de las de los de Dios, è liberare i prigionieri es librar los prisioneros. los que aún están atados por las potencias del, del enemigo. Además, periódicamente, de hecho, de vez en cuando, organizamos, de cursos, de organizamos cursos de discipulado, degli estudios, bíblicos grupo, estudios bíblicos en grupo, los organizamos online, los organizamos en, web, en la web che non sono solo teorici ma anche pratici che non sono solo di teoria sono anche di pratica che noi chiamiamo gruppi di mentorato che chiamiamo gruppi di mentorato quindi se vuoi partecipare e aggiungerti però se vuoi partecipare e aggiungerti puoi contattarci in privato en privado, e ti daremo maggiori informazioni e ti daremo più informazioni con questo voglio salutarti con questo voglio salutarti ti voglio invitare a iscriverti alla nostra alla pagina Facebook quiero animarti a iscriverti a nostra pagina di facebook a iscriverti, a iscriverti anche nel nostro, eh, nella nostra pagina youtube iscriverti a de YouTube, ad iscriverti nella nostra pagina youtube a nostra pagina instagram de instagram e seguirci in tutte le attività che facciamo periodicamente online y seguirnos en todas las actividades che in en, en internet con questo voglio salutarti e benedirti con eso quiero e ci vediamo al prossimo video Y nos vemos en el próximo video. Chao. Adiós.